sono un pidocchi a 5 metri, quindi diamo lo stringhe massimo che io adopterò. Ah, c'è una cosa da dire molto interessante,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 Un'attrezzatura straordinariamente potente perché ho 34, 34 35, litri e mezzo, uso delle c 70 e punte da 80 gradi per la trefina e 70 gradi per la 3. niente, Sono molto soddisfatto di questo, di questo fatto e sono salito tantissimo per quanto riguarda i tiri a 5 metri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 i 5 metri dove no, effettivamente il 18 non deve mai mancare riesco a tirare con facilità Niente, sono soddisfatto io avevo già montato sull'arco di arco gemello eh, lo slipper eh, l'ho usato sia con le frecce d'alluminio che con eh, le in carbonio devo dire che eh, a parità di prestazioni ho avuto gli stringer molto più corti con lo stigamato. Lo stigamato mi ha tirato su molto di più che non lo Slipper gli stringer più corti. E questo per me è importantissimo.